come va? spero bene, io sono elettrotecnico e faiati. oggi andremo a vedere questo avvitatore andremo a vedere non l'avvitatore in sé ma come funziona, come si usa e a cosa serve principalmente ha una piccola coppia di spunto, eh, giusto 5nm di coppia, eh, se non minori eh, questi sono i suoi inserti, non sono gli inserti usciti nella scatola eh, quando l'ho comprato ma sono questi qua gli inserti suoi Oltre a questi ho anche altri inserti come per esempio questi qua, questi altri qua, oppure questi della Black Decker, oppure questi qua che sono due prolunghe, o questi qua della Parkside che sono usciti insieme al mio travano avvitatore di cui vi lascio il link sopra e in descrizione inoltre c'ho anche quest'altra valigetta di cui vi lascerò sempre il link della recensione in alto e in descrizione sempre e eh, vediamo che ha praticamente vari utensili questo praticamente avvitatore può eh, avere vari utensili ne può avere ancora un altro che ora andrò a prendere questo è ancora un altro utensile che praticamente può essere montato su questo avvitatore e serve per praticamente eh, fresare il buco ecco. ora andiamo a vedere i vari utensili su, eh, che possiamo montare su questo avvitatore ci sta questo qui che serve semplicemente per i bussolotti per inserire dei bussolotti che dopo andremo a vedere poi ci sono tutti questi vari, eh, vari bit ecco, che possiamo montare facilmente. Questo Y AY, che, eh, se siete curiosi di sapere a cosa serve, vi lascio il link in descrizione di questa recensione, di questa valigetta eh, Dove troverete anche eh, a cosa serve questo dannato inserto AY che nessuno sa mai usare. Eh, poi abbiamo un adattatore, in caso vogliamo mettere per esempio il clicchetto la prolunga eh, ma questo è un utensile di questa valigetta abbiamo anche un innesto rapido e ci sono anche molti altri utensili che anzi non utensili ma bit che io non ho qui in laboratorio ora andiamo a fare una piccola prova per vedere effettivamente il suo funzionamento allora Prendiamo per esempio un pezzo di legno di queste dimensioni, poi andiamo a prendere un paio di viti, per esempio queste qua, e poi ci serve un trapano a vitatore, per esempio questo qui, oppure un normale trapano, per fare il preforo. Allora, innanzitutto prendiamo questa valigetta dove ci sono le punte per il ferro che vanno bene anche per il legno se sono buchi praticamente piccoli non buchi impegnativi quindi prendiamo una punta tipo questa qui per fare un preforo inseriamola all'interno del nostro avvitatore ok e praticamente andiamo a fare il nostro foro però preferisco mettere qualcosa sotto se no finiamo che eh, faccio la fine dell'altro video di cui ora vi farò vedere una breve clip ho rallentato io sulla fine perché so che c'è il bancone sotto ecco non vorrei distruggere il bancone ok sono arrivato al bancone infatti l'ho distrutto non fa niente ok vista la breve clip rieccoci a noi questa sarà una piccola basetta che voglio mettere sotto oppure posso fare anche il contrario tranquillamente senza un tipo di problema eh, faccio un preforo qui ok magari metto in velocità 2 ok fatto il preforo. Ora inseriamo una vite semplicemente con questo qui. Però prima ci serve un bit. Un bit che possiamo andare a prendere da qui, ecco, ci esce direttamente. Semplicemente con questo bit andiamo a inserire eh, questa vite. Ok, inserita questa vite, possiamo notare che eh, rimane un po' alzata, quindi cosa andremo a fare? Andremo a fare un altro foro e vi farò vedere come fare entrare fino dentro la vite. Ok, togliamo questo. Sempre usando il nostro guidatore, basta togliere la punta, cambiare l'inserto, ecco qui. Ecco, qui, abbiamo fatto una piccolissima svasatura. Per fare una svasatura migliore, ovviamente, abbiamo bisogno di applicare una forza maggiore. Ok, abbiamo fatto una svasatura molto più grande. Cambiamo sempre il nostro bit. Seriamo questo bit. Andiamo a, a inserire la vite. Ok. Guardate la differenza. Vedete? Praticamente è a pari. Un altro metodo molto semplice per fare sempre eh, il, questo metodo qui è usare una punta trapano, come ora vi farò vedere. Ok, si toglie questa parte qua, si prende una punta più grande, una 6, una 8, credo che una 8 sia meglio. Credo che sia meglio una 10 anche addirittura, però vediamo un po' come va. Ok, inseriamo la nostra punta, la vetiamo, e poi mettiamo al centro e stringiamo. Poi ripeto, di questo avvitatore vi farò un'eccensione a parte. Ok. Dovrebbe passare anche così. Ok, dovrebbe passare anche così. Prima di toglierlo andiamo a inserire un'altra vite e vediamo se basta. Ok. Guardate il risultato, non so se si nota bene, ma praticamente la vite è entrata dentro, vedete qui sta perfettamente a filo, qui sta di sopra, qui è entrata dentro, si può notare anche da sotto dal livello praticamente eh, di dove è scesa la nostra punta perché sono tutte e tre punti uguali ora possiamo anche andare a togliere infatti questo serve anche per svitare però per svitare ha un altro interruttore non bisogna andare come, come sul tavolo ma bisogna premere il tastino superiore come vedete ha anche una forza diciamo abbastanza sorprendente, guardate cioè riesco anche a far girare il pezzo a breve non ha proprio una forza praticamente inutile ma diciamo che ha una buona forza ha bisogno sempre di un preforo perché senza preforo vi, vi faccio vedere fin dove arriva ecco qui a cui può essere utile è praticamente per funzionare da eh, avvitatore di bulloni e può anche svitarli, ora vi farò vedere praticamente andiamo a prendere questa valigetta di cui vi ricordo che vi lascio il sopra il link andiamo ad aprire questa valigetta. troviamo all'interno un bit dove possiamo inserire quest'altro bussolotto, ecco qui togliamo questo bit inseriamo quest'altro bit molto semplice e facciamo una supposizione di una piastra di ferro ora troverò una piccola piastra di ferro dove praticamente bullonare questo bollone ho trovato una vecchia piastra di ferro su cui l'esempio può essere molto molto utile allora mettiamo questo da una parte il bullone dall'altra, il bullone da quest'altra parte e avvitiamo prima a mano per non far rovinare la filettatura. Poi mantenendo semplicemente il dito sopra perché se questo scappa non vi fate male e avvitiamo prima con la ok Sentiamo che questo inizia a girare, prendiamo la chiave da 13 inseriamo dietro, se riesco, così non riesco, riesco così, ecco qui, risolto il dilemma, prendo sempre il nostro avvitatore, facendo molta attenzione, ecco qui, è arrivato, vedete, è arrivato, non ha stretto proprio benissimo perché ci andrebbe qualche rondella sinceramente, perché il il pezzo di ferro sarà un millimetro, quindi una randella ci vorrebbe, non farebbe male. E andiamo a svitarlo. Ovviamente mi sono dimenticato la chiave, come un completo genio. Ok, presa la chiave, messa, andiamo a svitarla. Mi è scappata la chiave, bene. Riproviamo, <ride> tentarlo luce. Ok, messo la chiave un'altra volta, manteniamola meglio. E andiamo a ecco eccoci, 4 in due secondi, messo è tolto in nulla praticamente. Ora proviamo anche ad avvitarlo anche semplicemente così, ma come potete vedere praticamente c'è un, uh, una piccola distanza fra la filettatura e uh, il, il dado in sé, e la parte metallica, vedete? Questa è una distanza da un millimetro e mezzo, due. Per questo non avvitava pienamente, non, poteva, non potrà mai avvitare pienamente. Noi andremo a vederlo anche così. Ok, mi è scappato di mano. Rieccolo. Questa è la massima distanza a cui riesco ad avvitare. Ovviamente qui ci vanno delle rondelle. Il pezzo che stava in mezzo è praticamente inferiore rispetto allo spazio che c'è fra la filettatura e il dato in sé e il bullone in sé. Quindi eh, andiamo a togliere di nuovo praticamente la parte superiore e andiamo a fare un altro esempio e a vedere quali sono i suoi limiti per quanto riguarda i bulloni. Ok, allora praticamente prendiamo un bullone leggermente più, pi più lungo. Questo è anche un po' più piccolo e vediamo che questo è praticamente un dado di sezione minore e quindi possiamo vedere che cambiando bussolotto possiamo usare anche eh, lo stesso avvitatore per eh, praticamente un, bull un bullone diverso. Ecco qui, Andiamo ad avvitarlo e vediamo fin dove arriva. ecco qui siamo arrivati al suo limite che è questo qua oltre non riesce ad andare ovviamente ce lo potete portare a mano sì sempre potete anche eh, sfilarlo a mano volendo quindi non ha limiti diciamo tanto che elevati ma Diciamo questo avvitatore è ottimo per uh, praticamente svitare schede madri, eh, schede video, per uh, svitare circuiti stampati, utensili, elettroutensili, per uh, svitare queste cose qui ma eh, diciamo per eh, avvitare viti nel legno per eh, cose che richiedono un'altissima coppia non è un, un utensile che serve infatti eh, l'utensile adatto per avvitare viti nel legno per fare fori e tutto quanto è questo qui anche per svasare è sempre questo l'avvitatore trapano che vedremo in un prossimo video io con praticamente questo avvitatore, vi saluto nel prossimo video che uscirà vedremo quell'avvitatore della Parkside, come si usa cosa può fare, cosa non può fare e semplicemente è utile o non è utile è una spesa che vale la pena fare perché è un utensile per esempio in questo caso la Parkside che sta a 40-50 euro mentre un utensile diciamo professionale sta sui 100 euro, quindi è un utensile di cui si può fare a meno un utensile che migliora la vita un utensile che facilita il lavoro in laboratorio sono tante domande che risponderemo nel prossimo video ragazzi io vi saluto vi lascio link in descrizione di questo avvitatore eh, di un po di inserti di punte di trapano e anche di alcuni pratici bussolotti eh, ragazzi iscrivetevi al canale io non so più cosa dirvi, questo video è tutto, vi ho detto tutto ciò che so e tutto ciò che c'è da sapere su questo mini avvitatore, sui suoi utilizzi, sui suoi limiti e tutto quanto e ragazzi vi lascio qui un mio video, di qua la playlist e al centro vi rimango il mio canale mi raccomando iscrivetevi e guardate altri miei video ciao belli